Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi parliamo delle sorti di r Factor 2 e non credo di star esagerando vi spiego, per chi non lo sapesse in, questi, in questo weekend scorso è stato corso, o meglio hanno provato a correre il Le Mans Virtual 2023 uno degli eventi più importanti a livello planetario per il mondo della simulazione di guida dove ritroviamo i più forti piloti al mondo virtuali e fior fior di piloti reali come, ad esempio, il campione del mondo in carica di Formula 1, Verstappen. Lo stesso Verstappen, ragazzi, di fronte alle problematiche che sono, perché è successo di tutto in quella gara lì, ha fatto delle dichiarazioni che, insomma, non è che fanno una bella pubblicità in Refactor 2, allora, prima di tutto, ci sono stati bug in generale per quanto riguarda, eh, per quanto riguarda la stabilità del netcode Perché c'erano che... persone che avevano, mi viene a ridere perché è una cosa disastrosa, ragazzi, è successo. Hanno dato due bandiere rosse, ci sono state disconnessioni, c'è stato mh, eh, un lag pazzesco, gente che si girava in pista che non si capiva niente, insomma è stato veramente catastrofico. Infatti, Verstappen, come vi dicevo, nella sua diretta live ha proprio detto: Io ho due mesi per prepararmi eh, a percorrere eh, con delle persone che, che organizzano, con, percorrere in campionati dove organizzano le persone incompetenti, assolutamente. Cioè, ho visto il video è veramente deluso proprio perché ci teneva ci ha messo due mesi per allenarsi e mi pare che stava pure dominando eh, la gara e, e ha dichiarato addirittura io penso che disinstallerò il Factor 2 e lo cestino se il campione del mondo di formula 1 ti dice questo come dice, a livello di marketing non è che ti fa bene studio 397 eh la studio 397 con paul jeffrey fa un annuncio sul sito il 15 dove dice che durante queste 24 ore ci sono stati problemi eccetera però pensiamo che sia stato diciamo, un, un attacco informatico alla sicurezza perché a quanto pare un indirizzo ip di un server sarebbe stato dato da un team non si capisce proprio bene quello che è. sa di arrampicata sugli specchi un pochettino questa di paul jeffrey ed è subito appoggiato con la stessa versione dall'account twitter eh, di quell'ufficiale del 24 ore di Le Mans virtual, virtuale dove è stato attaccato da commenti shit che è arrivato, è una cosa incredibile dove praticamente eh, gli, eh, dove vengono accusati di aver organizzato con gente incompetente, con un gioco buggato, un gioco mai completo bla bla bla, bla perché vi ricordo che si è passati al uh, Le Mans Virtual 2023 e anche quello prima se non sbaglio su Refactor 2 perché c'erano stati problemi con iRacing ma in quei commenti su Twitter tutti tutti i commenti con tag iRacing che sicuramente si staranno sfregando le mani o che si saranno fatti una grassa risata perché sono stati pesantemente comunque criticati ora al di là di quello che è la problematica tecnica che ha subito a questo evento mondiale planetario è un danno per l'immagine di questo mondo, cioè per la simulazione di guida, per far crescere le comunità, per avere sangue fresco che entra, chiamiamolo così e poi passatemi il termine eccetera ovviamente non è che facciamo una bella figura, cioè R Factor 2, Studio 397 e Virtual LeMan, quello che è non è che ci hanno fatto fare una, brutta, una bella figura ragazzi e se fosse solo questo il problema, uno direbbe, vabbè, Fabio, è stato un problema tecnico purtroppo in uno degli eventi più importanti del mondo, però dai, il problema è quando ti ritrovi con degli articoli di Inside, Insider Game che dicono, abbiamo investigato su una, una faccenda che riguarda Motorsport Game. Allora, Motorsport Game chi sono? Allora, se non vi ricordate ve lo dico io. Marzo 2021, Studio 397, um, annuncia che Motorsport Game acquisisce la Studio 397 Studio 397 fa ragazzi fa R Factor 2 e quando ti ritrovi con un articolo di questo questo ecco qua di questo qua dove dicono che Motorsport Game non paga i propri dipendenti da ottobre 2022 e che i dipendenti minacciano di diffondere eh, I codici Sorgente di 5 giochi E non stiamo parlando di giochini Stiamo parlando di eh, NASCAR Hit, Hit, Hit, Hit 5 Stiamo parlando di eh, NASCAR in Indianapolis eh, 2021 E stiamo parlando di Kartcraft, se non mi ricordo male Kartcraft, ragazzi che è stato Comprato anche loro hanno comprato cioè Sono stati comprati Allora Il ragionamento Che, che uno fa se Motorsport Game non ha più soldi e che non paghi i dipendenti che fanno i codici dietro per aggiornare i giochi, che succede? Allora, non credo che Studio 397 abbia la capacità di potersi togliere da Motorsport Game, a meno che non ci siano degli accordi particolari, ma non credo. E comunque questi dettagli non ce li abbiamo. Può succedere che si ferma e quindi Refactor 2 non viene più aggiornato. Ah, almeno ah, tranne i modder ovviamente che si blocchi che venga venduto o svenduto perché io commercialmente visto la magra figura che, ha, che hanno fatto su 3.97 con eh, Rfactor 2 due server hackerati ragazzi durante quel giorno perché gli hanno dato degli indirizzi P. un team avrebbe dato cioè una rampicata sugli specchi cioè non lo so io e eh, non... Ma tornando al discorso, che fine può fare Refactor Factor 2, oppure non è un, è un problema che non tocca. Eh, diciamo, il titolo di Studio 397 e che magari mi sto facendo delle pippe mentali per niente. E lo spero perché il tanto agognato sponsor che ti acquista. Anzi, la tanto agognata azienda che ti riacquista di nuovo perché il refactor c'è una storia ti riacquista per immettere dei soldi per mettere forze fresche idee fresche che non paga i propri dipendenti ragazzi dopo che stavano facendo comunque dei passettini avanti molto interessanti ti cadono le braccia per non usare altri termini No, io spero vivamente che non si cioè che non ci, ha, non ci sia pericolo per Rfactor 2 perché sarebbe veramente un peccato quindi a questo punto bisogna solo aspettare vedere quello che succede però insomma eh... boh. voi cosa ne pensate? lasciatemi un commento qui sotto ditemi le vostre opinioni quali, quali sono i scenari, gli scenari possibili che si possono eh, presentare eh, per Rfactor 2 e se avete altre notizie, chicche curiosità in merito a questa situazione qua, non esitate a condividerla con noi Ovviamente se il video vi è piaciuto un pollice in su e iscrivetevi al canale tanto è gratuito, noi ci vediamo prestissimo, da Fabris è tutto, ciao!